Innovazione tecnologica, wifi, banda larga e trasformazione digitale stanno modificando il nostro sguardo sulla realtà, la vita di relazione, il rapporto tra città e mondo. Stai connesso al cambiamento con Modena Smart Life, quest'anno in edizione online dal 21 al 27 settembre 2020. Network, vivere connessi.